Allora ragazzi un altro brevissimo tutorial che è quello di come trovare i backlink gratuiti per il nostro sito web. Come tutti ben sapremo i backlink forse oggi sono una delle parti più importanti per aumentare l'autorevolezza di un sito su Google. In questo caso ci sono moltissimi software, molti di questi a pagamento, molti di questi ci fanno vedere un certo numero di backlink ma quello che ho, che ho trovato il migliore in maniera gratuita che ci permette di vedere link principali di altissimo domain rating, page authority e quant'altro si chiama così, ve lo scrivo qua Arefs Backlink Checker andiamo sul primo risultato che troviamo dopo le pubblicità ed inseriamo un nostro link, quello di un nostro competitor tipo troviamo che ne so porte latina ok nuova casa latina ci clicchiamo qui prendiamo un sito così a cacchio lo incolliamo qui controlla i nostri backlink e aspettiamo che Arefs faccia il suo lavoro eccoci qua, abbiamo visto, cioè troviamo subito i nostri uh, link più importanti quelli che sono linkati all'interno di questo sito troveremo, mm, troveremo la pagina di Referrer, il domain rating, ovvero Uh, non sono altro che la forza del profilo di backlink che ha quel singolo dominio l'url rating che non è altro che la forza del profilo del link in una scala che va da 1 a 100 punti i domini di referrer e il tipo di traffico attuale addirittura le anchor text e il backlink se è no follow oppure follow in questo caso nuova casa latina ad esempio questo link su impresa più di subito.it ci clicchiamo e in effetti troveremo eh, il suo backlink qui all'interno di sicuro da qualche parte eccola qua c'è praticamente il suo link in questo caso abbiamo Silex abbiamo Technosic.it proviamo così technosic che non è altro che un portale dove si aggiungono mm, tutti i link dei nostri siti ce li andiamo a cercare uno ad uno li andiamo a valutare e, replichere, e replicheremo la stessa cosa per i nostri siti questo è tutto è una delle opzioni più semplici che possa esistere per aumentare l'autorevolezza del nostro sito spero che comunque il video vi sia piaciuto per qualsiasi informazione vi lascio il link in descrizione